ciao allora oggi vi voglio mostrare tutti gli acquisti che ho fatto da wish nell'ultimo periodo tutti quanti a un euro perché come sempre io li metto nella lista desideri aspetto che vada in promozione e così pago solo la spedizione quindi ve li mostro subito guardiamo un attimo che cosa ho preso vi mostro questo che è un auricolare anche carino che copia in tutto per tutto quelli dell'iphone questo è universale bluetooth quello qua con il tasto d'accensione si carica con il jack, il cavetto comunque l'ho già perso, però comunque sia in dotazione, si sente bene, ha un buon audio, si accoppia bene con qualunque Bluetooth, è leggerissimo quindi è anche comodo e ovviamente l'ho pagato un euro, quindi cioè è perfetto. Andiamo dunque, sempre Wish, un euro, queste spugnettine che sono per me carinissime sono piccine, però sono morbide. Poi un euro di 6, c'è cioè questa, questa classica a ovetto, questa tagliata, quindi ha preso proprio le forme di tutte quelle famose. Questa che è piccolissima è carina, ecco per il correttore, però è molto carina e le classiche a ovetto, due sempre per il correttore e mi sembrano carine. 6 spugnette a un euro sono allora, carine. Altra cosa da Wish, sempre a un euro. Questo era la cassa, non mi sembrava di averlo preso, ma... ma... <ride> allora, scherzi a parte. Questi qua, che sono carinissimi, e sono dagli aggeggini per spremere, i, ad esempio, i flacconi di, detersi, di detersivo di dentifricio, eh, oppure per spremere, insomma, per farli arrivare fino in fondo. E mi sembrano carinissimi, che poi funzionino, no, no ma comunque sia, cioè, sono carini, <ride> carinissimi proprio. Eccoli qua. Questi li provo subito. Erano a un euro. Tutti e cinque. E tu invece? Tu quanto costavi? Sempre da Wish anche tu? Ma non lo so. Lo trovato nel pacco si vede che... Non mi ricordavo di avercela la cassa questo. Eh? Altro prodotto che vi mostro è questo. Che allora intanto è un SOS in teoria femminile e da mettere in borsa, che strappando la cordicella qui, staccandola, c'è cioè un pernetto, fa un rumore assordante, sarebbe quindi adatto per le persone che eh, si spostano da sole. Io l'ho usato non tanto per muovermi in città, ma per quando vado nei campi alla sera oppure con l'imbrunire che non ho rischio di scippo o altro, però mi sono trovata varie volte con delle volpi, e non so come fare perché mi guardano gli sparo la luce in faccia e il teoria scappano ma ho pensato che portandomi questo fa un rumore davvero assordante dovrebbero scappare perché i caprioli non mi danno a fare i cinghiali li lascio stare e loro non mi guardano e volpi più ancora qualche problema quindi a un euro Vediamo, comunque mi è sembrato anche piccolino e compatto da mettere in tasca, abbastanza utile. Non ve lo accendo perché fa un rumore assoluto e ve lo mostro proprio. Sono questi guantini a mezzo dito, sono fatti così, sono belli morbidi anche e... Alla fine coprono solamente la mano, vedete un pochino il polso, li ho trovati comodi quando sono al computer perché ho tendenzialmente freddo, se non c'è riscal riscaldamento non c'è, se non c'è il camino ho tendenzialmente freddo, quindi con questo ho le mani libere per schiacciare i tasti e comunque è abbastanza caldo, e bello morbido, anche questo a un euro mi è sembrata eccolo qui mi è sembrato una cosa allora, comoda ho notato che con queste luci sembro lucida quando invece non lo sono ma va bene così dunque questi erano tutti gli acquistini del periodo perché li prendo ad agosto e arrivano adesso comunque con calma fatemi sapere se qualcuno di questi prodotti vi è piaciuto vi è incuriosito e nel mentre anche se vi ho tenuto compagnia